Prenditi cura delle parole, del linguaggio. Fa che sia senza stereotipi, che sia attento alle diversità e inclusivo per scopo. Prendiamoci cura degli sciagalli per comprenderne i bisogni e attivare la comunicazione non violenta. Ragionare forti. Prendiamoci cura della pace, un bene superiore che prevale sugli egoismi. Okay.